Buonasera e bentrovati da Matteo De Sanctis, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Bergamo Tg, con il notiziario di Bergamo TV anche in questo sabato 13 novembre 2021 con le principali notizie che arrivano da città e provincia, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere subito insieme i titoli di questa edizione. La variante funziona, né traffico né code. Zogno può respirare. Test superato per il paese. Esultano anche gli automobilisti diretti nelle montagne dell'alta Val Brembana. Vandalizzano il bus usando l'estintore. Tre denunce a Treviglio, tutti minorenni, due quindicenni e un sedicenne, riconosciuti da un video della bravata pubblicato sui social. Bergamo, città impresa. Domani gran finale, stasera ospite Mentana. il sabato del festival si chiude al centro congressi con l'attesa partecipazione del giornalista televisivo. L'Atalanta chiama 17 anche Zappacosta, convocato dall'Italia. Tanti sono i calciatori nero-azzurri in nazionale. L'esterno torna in maglia azzurra dopo tre anni. Ne abbiamo parlato spesso, potremmo dire quasi per tanti anni, in attesa che si realizzasse, che si concretizzasse. Alla fine è arrivata e oggi è stato il primo sabato di test per la nuova variante stradale di Zogno, che permette al paese di tornare a respirare. Liberato dall'assedio delle automobili, come vediamo in queste immagini. Nel primo test, tra l'altro con il mercato eh, presente nel cuore del paese, beh, gli abitanti di Zonio si sono detti soddisfatti e quasi increduli. Niente traffico né code chilometriche, confermata quindi appieno l'utilità della variante che bypassa il cuore, il centro del paese. Anche nelle ore di punta il traffico è risultato più che scorrevole sia alle sette e mezza del mattino, poco prima della campanella delle scuole, sia alle dieci il momento di maggior affluenza al mercato. Altrettanto felici ovviamente anche gli automobilisti che si sono recati in Alta Valle Brembana per andare in montagna. Immagini che parlano da sole come si dice in questi casi. E adesso la pagina della cronaca. Il 5 novembre scorso un gruppo di ragazzi minorenni viaggiava su un bus che si dirigeva verso la stazione ferroviaria di Treviglio. Gli studenti avevano appena terminato le lezioni in un istituto professionale della città della Bassa e stavano tornando a casa quando tre di loro, due quindicenni e un sedicenne, hanno preso un estintore e lo hanno svuotato all'interno del pullman. La bravata è stata ripresa con il telefonino e poi postata sul web e proprio da quel video che i poliziotti del commissariato di Treviglio sono riusciti a risalire all'identità dei responsabili. I due quindicenni e sedicenne sono stati denunciati per danneggiamento aggravato di un mezzo pubblico e ne dovranno rispondere davanti al Tribunale dei minori di Brescia. È stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un bambino di 9 anni in gravi condizioni, dopo essere stato scalciato in volto da un cavallo. In un maneggio di stagno lombardo in provincia di Cremona, secondo i primi accertamenti, il ragazzino stava spostando l'animale da un box all'altro quando il cavallo, probabilmente spaventato, ha iniziato a scalciare colpendolo in pieno viso. Ora è ricoverato in terapia subintensiva con un trauma cranico e fratture alla mandibola e agli zigomi. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Un operaio incensurato di 34 anni è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Bergamo, che avevano notato un consistente via vai di automobili fare avanti e indietro nella strada di accesso ad alcune villette a schiera di Brusaporto. Insospettiti i militari hanno fermato un'autocondotta da un uomo di Capoverde trovandolo in possesso di droga che diceva di aver acquistato poco prima. Individuata l'abitazione dei pusher, i militari hanno rinvenuto dosi di asci in ovuli, marijuana, materiale per il frazionamento della droga, e un libro sul quale il 34enne annotava tutti i suoi traffici illeciti. All'interno del libro contabile i carabinieri hanno trovato 520 euro in contatto. Ieri sera a Bergamo le benemerenze della giornata del donatore Avis. I dati aggiornati a settembre di quest'anno mostrano un aumento di 628 donazioni rispetto allo stesso mese del 2020 per un totale di 4670 donazioni da inizio anno. Sono i numeri dell'Avis Comunale di Bergamo che compie 85 anni e che nell'Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni ha premiato i 16 donatori più attivi che hanno effettuato dalla loro prima donazione il 31 dicembre 2020 più di 120 donazioni. 14 uomini e due donne che si sono distinti per valore e generosità e che sono così diventati protagonisti della giornata del donatore cittadina. Si tratta per il 2019 di Nicola Capitanio, Cesare Frigeni, Fabio Grillo, Carlo Lanfranchi, Claudio Maffessanti, Alberto Messina, Gianalberto Pandolfi e Giuliana Stecchi e per il 2020 di Pierluigi Brugali, Cristian Carozzi, Maurizio Casali, Giovanni Cesari, Cristina Grancini, Walter Rosa, Roberto Spini e Pierangelo Stucchi. Quotidianamente più di 1500 persone hanno bisogno di di donare il loro sangue per i nostri malati e la Lombardia, ma come la provinciale di Bergamo, hanno un grande cuore e rappresentano circa il 25% di tutti i donatori d'Italia, garantendo l'autosufficienza del sangue e del plasma affinché tutti i malati che hanno, e coloro i quali devono subire un intervento possano essere affrontati con la massima tranquillità e serenità nella certezza che il sangue c'è e che possa dare sicuramente buoni frutti a tutti gli interventi che verranno fatti o le terapie che verranno proposte ai nostri malati. Rimaniamo in città perché è stata una giornata intensa per il Festival Bergamo Città Impresa oggi tra il Centro Congressi e la Camera di Commercio con tanti temi e tanti ospiti. Domani c'è il gran finale con un'altra giornata davvero da full immersion. Ne parlo in collegamento con Maria Luisa Miraglia di Eppen. Buona serata e bentrovata. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Allora oggi è stata una giornata intensa che si concluderà stasera con, alle ore 21 con la presenza di Enrico Mentana. Assolutamente, oggi è stata una giornata ricca di appuntamenti, una giornata che ci ha traghettato un po' da Bergamo a Bruxelles con Paolo Gentiloni, commissario europeo dell'economia e adesso si attende Enrico Mentana che dialogherà eh, di un altro tema fondamentale al centro di questo festival che è l'informazione, come l'informazione è cambiata durante la pandemia Enrico Mentana dialogherà con il caporedattore centrale dell'Eco di Bergamo Andrea Valesini e proprio In queste immagini vediamo proprio la presenza a cui ti riferivi del commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni che era eh, questa sera, al, che era questo pomeriggio al centro congressi di Bergamo, poi è stato il momento eh, dei sindaci, c'era anche Giorgio Gori, stasera Enrico Mentana, la giornata di domani è un'altra giornata molto intensa, come possiamo sintetizzarla? Una giornata molto intensa, una giornata che possiamo sintetizzare in due parole, innanzitutto ci spostiamo al chilometro rosso e parliamo di transizione ecologica, Doppia, una coppia di appuntamenti, una dedicata ai nodi della transizione ecologica della rivoluzione verde in atto e un secondo appuntamento dedicato al tema dell'auto elettrica, quindi sicuramente una terza giornata, una giornata di chiusura altrettanto ricca, altrettanto variegata. Ecco, ricordiamo come fare per partecipare, quindi eventualmente per, per prenotarsi e per essere presenti. Ecco, l'accesso resta, come è stato in questi giorni, libero e gratuito. Serve una registrazione, è facilissimo, è il sito www.festivalcittàimpresa.it. Ricordiamo anche che tutti gli incontri vengono trasmessi in streaming e quindi possono essere fru fruibili comodamente da remoto. Grazie allora Maria Luisa per Miraglia per questo collegamento in diretta con il nostro telegiornale, quindi anche domani prosegue e si conclude il Festival Bergamo Città Impresa. Adesso ci spostiamo sul lago perché a Sarnico saranno riqualificate le due torri medievali del centro storico. Ce ne parla Luca Cuni. Non solo zone a lago, ma tuttavia in ottica turistica ormeggia Sarnico la valorizzazione dei borghi antichi e del prezioso patrimonio storico. È fumata bianca sulla cittadina del Basso Lago sul restauro e messa in sicurezza di due pezzi di storia del borgo medioevale. La torre dell'orologio in San Paolo risalente alla fine del 1800 e la torre civica di via Parigi di epoca medioevale. Spesa prevista 312.000 euro. Budget messo a disposizione dai fondi regionali volti al recupero urbano e che riguardano 16 comuni bergamaschi. I lavori inizieranno tassativamente entro maggio del 2022 e dovranno concludersi entro la fine del 2023. Previsto il make-up generale e anche la manutenzione straordinaria del meccanismo che fa funzionare l'orologio della torre e l'illuminazione esterna. Siamo riusciti ad ottenere 312 euro fondo perduto da Regione Lombardia. Siamo molto soddisfatti di questi anche perché sono stati pochi i comuni della Bergamasca ad ottenere questi fondi. Noi abbiamo due torri antiche e medievali da sistemare, la, la nostra torre civica di San Paolo e la torre dei Lantieri che prima era uno spazio espositivo ma che è stato chiuso per anni e che è stato chiuso per anni che ora vorremmo trasformare nel primo museo italiano del Liberty, visto che Sarnico è il borgo e la patria dell'art nouveau internazionale. Torniamo in città per parlare del nostro carisma, un libro e una mostra sulla fondazione di Viagleno. Le parole, i volti del gleno, le persone, il loro vissuto, il passato, il presente e il futuro. Nella sala Galmozzi di Via Tasso è stato presentato il volume Il nostro carisma, a cura della giornalista dell'Eco di Bergamo Carmen Tancredi, con le fotografie di Maria Zanchi e contestualmente è stata inaugurata la relativa mostra su Sentierone. La fondazione Carisma ha deciso di raccontarsi in un libro di aprire virtualmente le sue porte per consentire un'immersione nella struttura che da più di un secolo accoglie gli anziani, i malati di Alzheimer, i pazienti in stato neurovegetativo e le loro famiglie. Dalle parole del presidente della Fondazione Miro Radici, del direttore generale Fabrizio Lazzarini, delle geriatre, di un infermiere, di un'operatrice socio-sanitaria, ai ritratti di alcuni ospiti, lo psicoterapeuta Ennio e la moglie Gabriela, il primo preparatore atletico professor Alfredo Calligaris, l'artista Stefano Caglioni. Fondazione Carisma ha un rapporto con l'amministrazione comunale, direi storico, nel senso che da sempre, insieme ai servizi sociali, Lavorano insieme proprio per gestire quelle che sono le complessità di una popolazione, di una cittadinanza che invecchia. I dati attuali eh, a luglio ci parlano di 20.000 e passa, anzi precisamente 28.000 persone over 65 con un indice di vecchiaia nel 2020 che è arrivato al 23%. Con questo libro ci apriamo la città e facciamo sapere che su questo territorio c'è una realtà importante e soprattutto la nostra realtà non è solo una casa di riposo ma è una casa di cura e assistenza che è qualcosa di più rispetto a una casa di riposo. Dobbiamo ehm, raccontare quelle che sono le esperienze dei nostri anziani che sono accuditi, assistiti con grande amore da tutto il personale della Fondazione Carisma. A proposito di anziani, ce n'è una sicuramente speciale, si chiama Alessandrina Re, e la decana di Premolo ha appena compiuto la bella età di 102 anni. È nata infatti nel novembre del 1919, è stata festeggiata nel piccolo comune dell'Alta Val Seriana. Qui la vediamo in fotografia insieme alla consigliere delegata a istruzione, cultura e sociale Annalisa Bana e Tiziana Borlini che per il suo compleanno le hanno fatto visita portandole anche un mazzo di fiori a nome dell'amministrazione comunale. Passiamo alla pagina sportiva perché la Tanta ha fatto 17 alla faccia della scaramanzia. Un altro calciatore nero-azzurro in nazionale è Davide Zappacosta, convocato d'urgenza dal CT Mancini dopo gli infortuni di Bastoni e Calabria e l'assenza di Biraghi, che ha lasciato il ritiro per motivi personali. Tre anni dopo, Zappacosta, 29 anni, ritrova la maglia azzurra, l'ultima era stata nel settembre del 2018, e lo farà in una partita fondamentale per la partecipazione ai prossimi mondiali in Qatar come Irlanda del Nord Italia in programma lunedì sera a Belfast con fischio d'inizio alle 20.45. Atalanta che nel frattempo aspetta la diagnosi dell'infortunio del difensore Lovato, per lui un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, costretto ad uscire dopo mezz'ora della gara dell'Under 21. Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana per il suo costante e coraggioso impegno a favore dell'assistenza e dell'integrazione dei bambini affetti da distrofia. L'onorificenza del presidente Mattarella è per Astutillo Malgioglio, oggi 63 anni, ex portiere di calcio che chiuse la sua carriera nel 1992 con una stagione in Serie A nell'Atalanta, pur senza presenze alle spalle del titolare Ferron. Presidente era già Antonio Percassi, con allenatore Bruno Giorgi, e i tre stranieri Stromberg, Canigia e Careca Bianchezi. Nel 1977, in seguito ad una visita a un centro per disabili, Astutillo Malgioio si è occupato di assistenza ai portatori di handicap, fondando a Piacenza l'associazione Era 77 per il recupero motorio dei bambini distrofici, poi chiusa nel 2001. Oggi Malgioglio sviluppa ancora progetti di sport terapia e continua a battersi per l'integrazione nello sport fra disabili e normodotati. Davvero una bella storia, complimenti a Malgioglio per la sua attività. Prima di chiudere il TG, come di consueto, essendo sabato c'è l'appuntamento con Tic Tac, la nostra rubrica di cultura e spettacolo a cura di Roberto Vitali. Io vi ringrazio. Per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata, non prima di aver visto insieme Tic Tac. A che cosa serve la poesia? Questa settimana con Tic Tac siamo andati alla ricerca di qualche risposta a questa difficilissima domanda andando al Teatro Caverna che ha sede nella Grumellina, il quartiere di Bergamo perché ha riaperto le porte, ha riniziato una stagione e delle residenze teatrali e poi siamo stati al cinema Concaverde per la rassegna ormai giunta alla decima edizione Cine Filosofia. Vediamo. Bergamo 11 novembre 2021. A cosa serve la poesia? Canti per la vita quotidiana. Prima canzone. Canzone delle mattine. Inutile. Lo spettacolo è impostato innanzitutto, io sono Giuseppe e Gigi, siamo, mm. io vengo da Lecce e Gigi da Milano, quindi c'è stato in partenza già questo incontro tra due zone completamente diverse dell'Italia, eh, lontane, quindi anche con eh, visioni eh, di, differenti, con eh, dei mondi, Uh, di, differenti, un linguaggio un modo di scrivere, di portare la parola differenti, però in questo cerchiamo di appunto di dialogare in, in questo modo e quindi di coinvolgere il pubblico in questo dialogo a due. La poesia serve all'anima perché è uno dei cibi dello spirito, la poesia serve ad arricchire la vita la poesia serve a resistere nel bordello della vita difficile poi ci sono delle zone uh, in cui la poesia riesce a sopravvivere, attecchisce anche nelle nuove generazioni in alcuni sensi, prende sicuramente delle forme diverse. Il rap, il rap è stata una grande forma dove concretamente la poesia è ritornata all'oralità, dell'essere detta, dell'essere detta un ritmo, d'altronde nasce così la poesia. Non c'erano i libri per i primi grandi poeti. Omero cantava i suoi versi, Dante stesso non si affidava alla stampa come prioritario modo di fare, che non c'era tra l'altro, come modo prioritario di fare passare la sua cosa No, c'è una grande invece riscoperta della forza e della bellezza della poesia nelle giovani generazioni, sono d'accordo con lui. C'è un ritorno alla poesia detta, la poesia come rito di incontro con un pubblico, come che la poesia in fondo è anche la poesia una canzone da cantare insieme e da condividere, spesso e volentieri. La notte ha svuotato, l'asfalto di passi si cammina le luci diventano più forti, si cammina e tutto comincia a ruotare. Questo è Teatro Caverna, benvenuti a tutti, è l'ingresso della biglietteria. Da qualche giorno abbiamo reiniziato le attività della stagione di A Bocca Aperta, la nostra rassegna che va dall'autunno 2021 arriverà fino a aprile 2022. Abbiamo una serie di spettacoli in programma, di residenze artistiche, di nuove produzioni, di appuntamenti per bambini e per adulti. Andiamo a visitare Teatro Caverna. Questo è il nuovo ingresso, perché l'ingresso ufficiale del teatro dall'altro lato ci ha eh, un po' ristretti con le nuove misure anti-covid, quindi questo è l'ingresso per la biglietteria. Adesso passiamo da dietro, entriamo misteriosamente nei camerini ma faremo finta di non vedere gli attori che si stanno preparando per lo spettacolo e dai camerini passiamo direttamente alla sala teatrale. Adesso questa sera è allestita per uno spettacolo. Altri ce ne saranno nelle prossime settimane. Abbiamo ospiti in questi giorni eh, Principio Te Teatro, Giuseppe Semeraro e Gigi Gerzi che ci propongono questo reading. A che cosa serve la poesia? Poi abbiamo Teatro Medico-ipnotico che sta producendo insieme a Teatro Caverna il nuovo lavoro da Fiori per Algernon, un romanzo distopico degli anni 60. Da qualche settimana il Comune di Bergamo ci ha concesso e incomodato d'uso un secondo spazio, oltre a quello che vedete, spazio caverna, qui a fianco abbiamo anche Casa Caverna, che è un appartamento in cui... Ospitiamo artisti in residenza, in produzione e facciamo collaborazioni nazionali e internazionali per la produzione di progetti artistici e questo ci porterà a un progetto che speriamo sia molto interessante per tutta la città in previsione di Bergamo-Brescia 23, ma non svegliamo ancora nulla. Ed ora invece parliamo della decima edizione di Cine Filosofia che si svolge a longolo al cinema Concaverde, il martedì sera. Vediamo. Le parole nuove che impareremo oggi sono le seguenti Mare Il mare è una poltrona di pelle Esempio Siediti sul mare e chiacchiera un po' con me Mamma Mi passi il telefono, per favore Papà, sì? ci sono due pesci nella piscina Che tipo? Orate, credo Ma non ne sono sicura Siamo al decimo anno di Cinefilosofia, ehm, dialoghi, scambi, legami tra filosofia e cinema. Ehm, L'idea è, è sempre stata quella di mettere in dialogo il linguaggio della filosofia con quello del cinema, chiedendo a dei filosofi, dei docenti di filosofia o a degli esperti, diciamo, del, ehm, dei, dei due linguaggi, di proporre dei film e, eh, appunto, di eh, creare dei, dei dialoghi, degli scambi. Oh santo cielo! Sapete, le ragazze come quella si mettono in pericolo. Credo che sia sempre interessante eh, parlare insieme dei film e questa cosa non solo da quando ci sono questi film, ma da sempre anche da prima del cinema anche dai tempi del teatro ai tempi del teatro greco il teatro era semicircolare perché la gente intanto che guardava l'evento si poteva anche guardare in faccia e questo è anche stato ripreso da Paolo Grassi nella cui scuola io insegno eh, quando diceva il teatro è una comunità che si raccoglie attorno a una storia la storia è il luogo in cui una comunità dibatte, ascolta e rivive i suoi significati. Cassandra, eravamo in classe insieme alla Forest. Saresti stata un buon medico. Che è successo? Ho lasciato a causa di circostanze insolite. Ecco, credo che molti di questi film lasciano come eredità per la comunità che li riceve la possibilità di parlare anche dei, delle ferite, delle spaccature che ci sono all'interno dei nostri gruppi umani, che sono gli uomini, le donne, i ricchi, i poveri, i bianchi, i colored ehm, e non parliamo delle appartenenze a sessuali, tutte le ferite più dolorose, veicolate attraverso le storie, discusse attraverso le storie, sono i nostri problemi attribuiti, scaricati per una volta sugli altri, i personaggi compiono questo atto eroico per noi, quello di farsi carico dei nostri dolori, delle nostre colpe, delle nostre responsabilità. E farci discutere per un attimo più serenamente. I prossimi tre appuntamenti eh, vedranno il film di Lanzimova, Dog Tut, e un incontro con Paolo Mottana, anche lui, ospite già altre volte di cinefilosofia. Il suo incontro si intitola La famiglia come spazio di internamento. Dopo di lui, il 23 novembre, avremo il film di Herzog Cave of Forgotten Dreams e l'incontro di Andrea Parravicini, che si intitola Sogni e visioni e origini dell'umano. Per finire, il 30 novembre, il film di Hitchcock, Vertigo, La donna che visse due volte, restaurato da Cineteca di Bologna, e l'incontro con Florinda Cambria, Cam che si intitola Vertigine dell'identico un aeroplano è caduto in giardino